Passato e futuro fanno parte della dimensione temporale mentre il presente sei tu. Non appartiene al tempo, non è un oggetto situato in un'epoca, non fa assolutamente parte della sfera temporale, non partecipa alla dimensione del tempo. Il presente sei tu, mentre passato e futuro sono fuori da te. Nel presente la mente non può esistere se riesce a essere qui. A essere totalmente presente la componente mentale svanirà. La mente può desiderare sognare o creare mille pensieri, può spingersi fino alla fine o all'inizio del mondo. Ma non può essere qui e ora. È impossibile. Passato e futuro fanno parte della dimensione temporale, mentre il presente sei tu. Ogni forma di ignoranza consiste nel non conoscere questa verità e se la ignori, ti preoccupi del passato, cosa che è assolutamente sciocca. Non puoi cambiare nulla di ciò che è stato. Come puoi agire su qualcosa che non esiste più? Non ci puoi fare niente, ormai è andato, eppure te ne preoccupi e così facendo perdi te stesso. In alternativa pensi al futuro sognandolo e desiderandolo. Non hai mai notato che il futuro non arriva mai? È impossibile. Arriva sempre solo il presente. Ed è assolutamente diverso dai tuoi sogni e dai tuoi desideri. Per questo le cose per cui ti preoccupi, che desideri, sogni, immagini e pianifichi, non accadono mai. Tuttavia ti danneggiano continui a deteriorarti, a morire attimo dopo attimo. Le tue energie non fanno che pagare in un deserto senza mai raggiungere una meta, semplicemente dissipandosi, finché un bel giorno la morte bussa alla tua porta. Ricorda inoltre che la morte non si presenta mai alla porta del passato o del futuro, bussa sempre a quella del presente. Non puoi dirle di tornare domani. Come la vita e il divino, anche la morte compare solo nel presente. Tutto ciò che esiste si manifesta sempre nel presente, mentre ciò che è privo di esistenza fa sempre parte del passato o del futuro. La tua mente è una falsa entità perché non bussa mai alla porta del presente. Adotta questa verità come criterio di realtà. Ciò che esiste è sempre qui e ora mentre ciò che non esiste non fa mai parte di questo preciso momento abbandona lascia andare tutto ciò che non bussa mai alla porta del presente se ti muovi nel qui e ora si chiuderà una nuova dimensione l'eternità passato e futuro si muovono in linea orizzontale a va verso b e b verso c e c verso d seguendo un percorso lineare L'eternità invece procede in verticale, A non si muove mai verso B ma si immerge negli abissi e nelle vette di A continuando a spingersi nelle due direzioni, dell'altezza e della profondità. Si tratta di un movimento verticale, il presente va in verticale mentre il tempo in orizzontale e non si incontrano mai. E tu sei il presente il tuo intero essere si muove in verticale. Hai accesso a entrambe le dimensioni, dell'altezza e della profondità. Eppure continui a muoverti in orizzontale, seguendo la mente, ed è così che ti lasci sfuggire il divino. La gente viene a chiedermi come incontrare il divino, come vederlo, come realizzarlo. Ma il punto non è questo. Il problema è come puoi lasciartelo sfuggire. Si trova qui e ora. Sta bussando alla tua porta. Non può essere altrimenti. Se è irreale, deve per forza essere nel presente. Solo ciò che non è reale non si trova qui e ora. Il Divino è già alla tua porta, ma tu non ci sei. Non sei mai a casa, continui a vagare fra milioni di parole, ma non sei mai nella tua dimora. È impossibile trovarti a casa. E il Divino viene a cercarti proprio là. In quello spazio, sei circondato dalla realtà, ma tu sei sempre assente. La vera domanda non è come fare a incontrare il divino, quanto piuttosto come essere a casa in modo che, quando bussa alla tua porta, ti trovi là. Non sei tu che devi trovare il divino, è lui che deve trovare te. Passato e futuro fanno parte della dimensione temporale, mentre il presente sei tu.